Ed eccoci in diretta, bentrovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore. Allora, iniziamo subito con i numeri di telefono, dunque, eccoli, li vedete in sovraimpressione 011 06 00774. Il numero per le chiamate 348 80 254 per sms e whatsapp. Questi numeri chiaramente vi consentono di far parte di questa nostra diretta facendo domande curiosità varie. All'ospite, qui al mio fianco, la dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, grazie di avermi qui con voi anche oggi. Odontoiatra in Torino, che appunto in questa ora risponde anche alle vostre domande, alle vostre curiosità, ovviamente attinenti a problemi di natura dentale, ce ne perché questi denti ogni tanto ci fanno, dottoressa, un po' insomma Tricolare. disperare. Allora, eh, per fortuna parliamo di una cosa un po' più, più, più leggera, eh, ma è importante, lo sbiancamento. Eh, allora, intanto eh, si può fare lo sbiancamento dentale? Assolutamente sì, allora ho pensato di parlare oggi di questo argomento visto che la, la, bella, la bella giornata e il, il caldo che sta arrivando eh, che rende tutti quanti un pochettino più eh, volenterosi del sorridere, e eh, di mostrare il proprio sorriso e quindi eh, lo sbiancamento. Lo sbiancamento cosa, in cosa consiste? È un trattamento assolutamente indolore che eh, permette di poter rimuovere le macchie e di poter rendere i denti più bianchi eh, in una in una sola seduta se eseguito um, presso lo studio dentistico, oppure tramite l'uso di alcune mascherine, adesso poi spiegheremo bene le diverse modalità, se eseguito invece in maniera eh, domiciliare. Come dicevo, un trattamento indolore che prevede l'uso di eh, gel a diverse concentrazioni che contengono il perossido di idrogeno, che è la sostanza che permette lo eh, sbiancamento, e ehm, va ad agire sulla, sulla superficie del dente eh, re, eh, rimuovendo quelle che sono tutte le macchie eh, esogene, cioè tutte quelle pigmentazioni che dovute al fumo, all'alimentazione, al caffè, si depositano sulla superficie del, del dente. Si può eseguire su... Um, Ogni paziente ovviamente, purché si abbia una bocca sana, quindi eh, eh, la prima cosa deve essere sempre eseguita una visita. Se sono presenti carie, infiammazioni gengivali, è preferibile prima andare a curare quelle, successivamente si può eh, intervenire invece con, eh, con lo sbiancamento come trattamento, poi eh, estetico. E come eh, diceva. Mh... Non devono essere presenti infezioni gengivali, mm -hmm. perché? Perché vanno a inficiare poi la, insomma, il risultato o, no. o è come costruire che ne so, una casa su un, delle sabbie mobili? Sì, ma Più che altro perché nel momento in cui c'è un'infiammazione un gengivale eh, c'è della placca, quindi prima devo andare a rimuovere quella, non posso andare a effettuare lo sbiancamento mm -hmm. se è presente magari della placca o del tartaro sul, sul dente, perché eh, il gel non verrebbe applicato sul dente e quindi non avrebbe effetto, ma verrebbe applicato sulla, sulla placca e quindi di conseguenza non agirebbe eh, dove dovrebbe come per esempio nell'immagine che ci offre la regia in questo caso prima bisognerebbe andare a effettuare una detartrasi e successivamente lo sbiancamento questo non vuol dire sempre però dover fare più appuntamenti perché eh, fortunatamente ad oggi abbiamo dei prodotti che possono essere utilizzati anche nello stesso appuntamento della, della detartrasi quindi in una sola seduta si effettua la, la pulizia e successivamente si applica questo gel che viene attivato da, del, da delle lampade e eh, permette di ottenere lo, lo sbiancamento. Allora, mh, intanto prima stavano scorrendo delle immagini. Eh, la, la primissima, adesso vediamo se la regia riesce a rintracciarla, c'erano quattro sorrisi, eccoli qua. Ah, ecco prima, prima pensavo fosse perché, mh, Ah, anche il prima, sono dei bei denti tutto sommato, almeno da così... Da profano mi sembrano dei bei denti pensavo fossero colorazioni diverse, invece, quello è un trattamento prima e dopo. quindi No, prima e dopo di uno sbiancamento effettivamente. Quindi, quindi... diventano. Ma si riesce a ottenere quel, quel bel bianco che vediamo assolutamente, nel dopo? Sì. assolutamente sì. Allora, una seduta? In una seduta il, il, il colore, la gradazione di denti, ovviamente a cui si parte di, di, di colorazione è personale. Però eh, in base al per quello che è necessaria la visita, perché in base allo stato iniziale, al colore di partenza del paziente, si va a decidere quello che è il trattamento più eh, indicato. Esistono trattamenti più rapidi che eh, quelli di cui parlavo, che vengono eseguiti subito dopo la, la detartrasi e eh, che eh, hanno una durata di 15 minuti. Il trattamento ha una durata di 15 minuti e permettono degli, degli sbiancamenti più, eh, più blandi per chi magari non ha eh, particolari necessità o eh, per chi vuole magari un effetto di mantenimento perché ha già eseguito altri tipi di sbiancamento oppure trattamenti più lunghi che vanno anche da 30-40 minuti o infine per chi eh, invece magari ha eh, una colorazione un pochino più scura può essere consigliato eseguire un trattamento domiciliare quindi effettuare delle mascherine personalizzate all'interno delle quali viene messo il gel e eh, queste mascherine vengono tenute per circa 14 giorni solo la notte, non ovviamente in maniera continua, okay. e eh, hanno un effetto um, un pochettino più, più duraturo nel, nel tempo. L'unico inconveniente di queste mascherine è che per tutta la durata del trattamento bisogna evitare tutte le sostanze che pigmentano, quindi fumo, caffè, mirtilli, pomodori, e possono dare un pochino di sensibilità. Quindi bisogna valutare col paziente se può essere la soluzione a lui indicato. Io per esempio ho eseguito la prima volta le il trattamento con le mascherine e ad oggi eh, mantengo l'effetto sbiancante eseguendo il trattamento mh, da 15 minuti ogni volta che faccio la pulizia due volte all'anno. Ecco, eh, senta, ehm, beh questo è curioso, poi ne, magari entriamo nei particolari, insomma, insomma il, il, il regno di, non so se dei pigri che, non, che vogliono stare a casa, non hanno no. voglia di andare un po' più, però è interessante questa cosa. Beh eh. bisogna comunque recarsi dal dentista perché per ah, effettuare per farla... la mascherina e per ricevere il gel eh, beh, beh, beh. deve comunque essere effettuata la effettuata la visita, ovviamente, okay, presa l'impronta. pigri o non pigri, bisogna andare, Esatto, almeno un appuntamento bisogna farlo. Ci tocca <ride> dal, dal dentista. Allora, senta, invece, mi chiedevo, eh, dicevamo, allora, conoscendo di che si tratta, insomma, detartrasi, sì. eh, ci sono i soggetti che non hanno un particolare problema nella detartrasi, ci sono alcuni che magari... Uh, si fanno mettere una goccina di anestetico per, insomma, per, per sentire il meno possibile anche se non è poi così dolorosissima ecco mi chiedevo invece per la cura di uno sbiancamento dentale insomma, è, è più semplice la, la situazione non è così No, assolutamente cioè, alla... dolorosa come può essere. È assolutamente indolore, indolore. Perché assolutamente. comunque il gel viene applicato sulla superficie del dente, non ha nessun contatto con la, con la gengiva e non causa eh, né sensibilità né, né male, assolutamente. Quindi il trattamento può essere fatto anche dalle persone più fobiche del, del dentista. Non ci sono rumori, non, non c'è nessun inconveniente. E anche per quanto riguarda la. La pulizia in realtà ad oggi esistono dei nuovi macchinari che non prevedono più l'uso di quella della punta che vibra e spruzza acqua quindi che è il classico ablatore, ah, sì. ma uh -huh. la pulizia viene eseguita tramite l'uso di polveri. Che vengono spruzzate con un'intensità sia di erogazione della polvere che di temperatura dell'acqua, eh, modificabile in base alle richieste del paziente e quindi la, la percezione al di fuori che non sia più né il rumore né la, né la vibrazione effettiva sul, sul dente. Sono delle nuove tecniche, dei nuovi macchinari che sono in, in uso ormai adesso da. Poco meno di un annetto in Italia. Durata più o meno di un in studio di un, di un trattamento di questo tipo? La durata di una detartrasi, tendenzialmente l'appuntamento ha sempre la durata di 45 minuti un'ora, perché comunque eh, bisogna considerare che tolto l'effettiva rimozione del, della placca, del tartaro, la pulizia dei denti, eh, con l'igienista vengono sempre ripassate poi quelle che sono le corrette manovre di generale, si viene rivisto magari se in qualche zona si ha uno un pochino più di difficoltà a eseguire le, la pulizia, quale strumento è più indicato, come passare il filo interdentale, come Passare lo scovolino, quindi eh, la durata poi effettiva è circa di 45 minuti un'ora. Esattamente, questo è, un, uno delle, è la punta che viene utilizzata mm -hmm. per andare a rimuovere macchie, placche, tartaro con, con l'uso di polveri. senta eh, parlava di, di filo interdentale, scovolino. Sì. Mm, devono essere utilizzati di pari passo o uno può sopperire l'altro? Dipende in realtà, ci sono delle zone in cui è più indicato uno delle zone in cui è più indicato l'altro ma non è una, un assolutismo, dipende dalla dimensione dello spazio interdentale tra dente e dente quindi all'interno della propria bocca ci possono essere dei punti in cui utilizzare uno scovolino dei punti in cui utilizzare il filo interdentale per questo che è importante eh, valutare con il proprio, col proprio genista cosa utilizzare eh, nella, nella situazione di ognuno di noi. Va bene, senta, veniamo invece alla parte che più mi interessa a questo punto, deve averlo già capito, <ride> no, no, no, il trattamento il da casa. <ride> allora... <ride> Dunque, eh, c'è la possibilità anche da casa, ma cosa cambia rispetto all'andare andare in uno studio? Lì c'è un professionista che, che interviene. Allora, sono... A casa io sono un po' maldestro, quindi no, come così. Allora, il, trattamento, il gel che viene utilizzato e il prodotto che viene utilizzato è sempre un prodotto medico professionale. Quindi non sono quei prodotti che possono essere acquistati al supermercato piuttosto che in, in farmacia che hanno un'azione più blanda e a volte più disidratante che sbiancante. E poi vedremo qual è la differenza okay. della, della cosa. E sono quindi prodotti che vengono prescritti dal medico acquistati, cioè si acquista direttamente dal, dal, nello studio dallo dentistico, studio, viene fornito certo. dallo studio dentistico. Ci sono queste mascherine trasparenti che, pre, che vengono fatte personalizzate sulla bocca del paziente e all'interno del quale nella superficie ehm, esterna, quindi quella poi del, su cui verrà appoggiata il dente, viene messo il, il gel. Si, eh, il gel, si viene fatto vedere al paziente du, in studio come applicare il gel dentro la mascherina quanto applicarne perché ovviamente non bisogna esagerare perché sennò straborda e, e, qua, e la percentuale da, eh, da utilizzare perché come dicevo di questi prodotti di, che contengono perossido di idrogeno possiamo avere all'interno del gel percentuali che vanno dal 5 al 20% indicativamente e, viene customizzato, personalizzato il trattamento in base al paziente, quindi generalmente noi facciamo un controllo dopo una settimana, forniamo il numero di eh, siringhe contenenti il gel necessario per quella settimana, dicendo magari per i primi due giorni utilizzi quello al 15%, dopodiché lo cambi con quello al 5%, poi si fa un controllo, si vede come sta andando il trattamento, se è sopraggiunta la, della, della sensibilità, eh, oppure se siamo, abbiamo Dobbiamo aumentare il numero di giorni eh, effettivi e poi si rifà il controllo a distanza di, di due settimane per eh, vedere il risultato effettivo. Facciamo sempre considerazione che quando si fa questo tipo di, di trattamento si cerca sempre di arrivare ad avere un effetto un pochino più bianco rispetto a quello che uno vorrebbe eh, perché poi ovviamente il colore si stabilizza e quando uno ritorna a, a avere le abitudini eh, quotidiane di alimentazione, caffè, coca cola, eccetera, un po' si ripigmentano ovviamente i denti e eh sì. quindi in questo modo si... L'effetto ottico di uno sbiancamento si vede immediatamente sì. o gradualmente. Per quelli Perché eseguiti... Mi pare che comunque diceva 14 giorni. 14 bisogna... giorni. Per quelli con le mascherine eh, impiega 14 giorni a vedersi, inizia a vedersi come dicevo già a distanza di un paio di giorni e si ha l'effetto massimo a distanza di una settimana dalla termine dei 14 giorni. Quello è poi il colore effettivo che, eh, che si ottiene e che è il colore che è stabilizzato. Uh, invece per quanto riguarda i trattamenti che vengono eseguiti in studio l'effetto è immediato. è immediato assolutamente ma e poi dal, dal punto di vista della, del mantenimento ah, ecco qua il la, la registro questa che è l'immagine esatto vengono, vengono ecco, applicate um, ma ci vuole della perizia per mettere questo liquido no, perché, è... perché poi magari rimane sotto e non mi sbianca la parte no, davanti? No, allora, certo che la mascherina, è fatta, la mascherina è fatta viene applicato comunque solo nella parte eh, davanti, quindi sì. comunque eh, okay. va già eh, messo nella, nella parte giusta. E in realtà la, le mascherine contengono dei, vengono chiamate dei veri e propri serbatoi, cioè dei rigonfiamenti nella zona che deve essere messo il gel in cui applicarlo. Quindi... Eh, è abbastanza intuitivo e semplice uh -huh. come, come procedimento anche da fare a, a casa ecco ehm, per chi magari da casa insomma, ha sentito la, la, le due differenze eh, ecco cosa può consigliare ce n'è uno migliore dell'altro o comunque l'effetto è lo stesso eh, ce n'è uno che dura più degli altri o, insomma allora, cosa cioè, si può consigliare a una persona che è indecisa se venire in studio farne uno rispetto all'altro allora è sicuramente più veloce quello che viene effettuato in studio perché come dicevo si fa in, un trattamento, in una seduta sola eh, ci sono il trattamento quello da 15 minuti quello da mezz'ora quello da 45 minuti che ca cosa cambia? Tra i tre in realtà la percentuale del gel e la durata della, di applicazione, quello da 15 minuti il gel viene applicato per una sola applicazione da 15 minuti, gli altri invece prevedono uh, una, due, cioè due o tre applicazioni dello stesso gel ripetute. Perché vengono fatte più applicazioni? Perché c'è bisogno magari di effettuare uno sbiancamento un pochino più forte e per quello che diciamo sempre la visita è fondamentale perché una persona che ha già effettuato uno sbiancamento, che non ha bisogno di... Ehm, avere un effetto oh, così, eh, così forte perché già parte già da un buon colore, da un colore bianco di partenza, magari effettuerà il trattamento da 15 minuti. Chi invece non l'ha mai eseguito potrà effettuare quello da 45 con le tre applicazioni. Quello che eh, cambia tra, il, come dicevamo, dallo studio a casa eh, tendenzialmente è il fatto che eh, con quello a casa nel periodo in cui viene effettuato il trattamento, non è, eh, è, non è consigliato eh, bere il caffè, eh, che il fumare, che non è mai consigliato, Beh, quello, però quello ovviamente, il... essendo una delle prime cose che pigmenta eh, ovviamente Bisogna, bisogna dirlo o comunque consumare tutti quei cibi colorati i mirtilli per esempio il vino rosso o il pomodoro il, gli zucchini in insalata che tendono comunque a essere sostanze che eh, tendono poi a pigmentare i denti verso il, verso il giallo quindi eh, tendenzialmente io consiglio a chi non ha troppo tempo da fare da stare attento a a queste cose di effettuare quello studio che invece ti permette di poter tornare alle tue abitudini già tranquillamente dalla sera stessa. Okay. E dal punto di vista della, del mantenimento mm -hmm. più che della prevenzione, ma il mantenimento okay. ogni quanto bisognerebbe insomma, ricorrere a uno dei due metodi di cui abbiamo parlato per avere un sorriso bianco. Uno sorriso per sorriso quanto riguarda bianco. quello domiciliare, il trattamento ha una durata ovviamente più uh, lunga nel, nel tempo. Uh, dopo averlo effettuato si, no, si consiglia di non, uh, di non rifarlo, generalmente per esperienza vedo che il risultato viene mantenuto uh, tranquillamente per almeno un anno, un anno e mezzo, sì. e, ovviamente senza evita evitando sempre di consumare troppe uh, sostanze pigmentanti. Per quanto riguarda invece i trattamenti in studio, eh, essendo un pochettino più rapidi, possono essere ripetuti nel tempo anche per quello da mezz'ora a 45 minuti, due volte l'anno, mentre per quello da, da 15 minuti può essere ripetuto anche ogni 3-4 mesi perché mh, essendo un effetto più uh, lucidante e che viene eseguito in persone che già hanno effettuato degli sbiancamenti precedenti, è proprio più un, uh, un mantenimento uh, del, del colore che, che si è ottenuto. Tant'è che uh, spesso viene richiesto, lo consigliamo magari a, anche prima di chi ha un evento, prima di un, uh, di un matrimonio, di un compleanno, perché uh, rinfresca proprio il, uh, il sorriso dando un, un effetto subito più bianco e più, più luminoso. Va bene, eh, senta, non, um, senza stare poi lì a, a, ai costi che poi io so già dove vanno a parlare i nostri telespettatori. Eh. Giusto per un'idea, comunque i due trattamenti mh, sono, sono simili, hanno allora, vale poche differenze, indica... no, la... neanche da sapere le cifre. Ma... Il, ovviamente il, in realtà andando su range di, di cost possiamo dare un range, nel senso ah. che il trattamento un po' che, quello più, più blando, più veloce eh, parte da circa 60 euro, quindi al costo poi di una, un una pulizia, un cioè, al costo indicativamente una, che potrebbe essere di una, una pulizia ehm. dei tartrasi, esatto, che ovviamente vengono uno non sostituisce l'altro, mentre i trattamenti sbiancanti, quelli più lunghi o quelli domiciliari, eh, il, il range vanno dai 300 ai 600 euro indicativamente. Ah, costa di più da casa? Sì, non perché ci sono le mascherine che vengono personalizzate che poi sono riutilizzabili, dovesse uno averne ah, di nuovo okay. bisogno. Okay. Eh, e poi il, il gel, sarà anche, quindi le, a, a, Prima ancora ci sarà la panoramica? No, no, viene presa un'impronta. No, un'impronta. Sì, un'impronta con, con uno scanner o con le classiche paste in alginato eh, per effettuare la, la mascherina, assolutamente. Quindi, insomma, più o meno, insomma, la, ci siamo sì, fatti un'idea, no. tutto sommato... Insomma. Poi ovviamente questo dipende da, da studio a studio, e cioè, sì, sono, sono, però più o meno questi i, sono i costi i range, generali cioè. di, di range. Bene, Esattamente. E... le mascherine di che, di che materiale sono fatte? Sono morbide, sono dure? No, sono delle mascherine rigide perché devono rigide. contenere all'interno il, il gel che non devono permettere di, ovviamente al, al gel di muoversi dalla zona in cui viene applicato e eh, sono in resina trasparente. E vengono messe anche nella parte inferiore assolutamente no le lo sbiancamento viene sempre effettuato sia superiore che inferiore in tutti i denti visibili quando si si sorride quindi assolutamente tutto quanto, anche perché sennò no si avrebbe un effetto non particolarmente sì. gradevole. No, no, no, più che altro mi chiedevo se poi davano fastidio sopra e sotto le mascherine. Che mentre magari... si dorme, no. si mettono mentre si dorme, quindi, ah, quindi eh, sommato... non, non danno fastidio, non sono ingombranti, perché non hanno uno spessore come per esempio il bite notturno per i pazienti bruxisti. Uh, sono comunque sottili, sono inferiori al millimetro lo spessore quindi assolutamente non appoggiano sulla gengiva, quindi non, non sono dannose, non danno fastidio né nel mangiare, cioè nel mangiare, né nel parlare, né nel dormire. Certo, allora 011 06 00774, numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp, dovrebbe esserci un messaggio, stavo cercando di capire con là, bello, eh. anche corposo. Da qualche anno ho un elemento protesico che metto di giorno e tolgo prima di andare a dormire. Questa mattina, con mio stupore, contrariamente al solito, ho inserito in bocca l'elemento protesico e ho sentito che il ferretto dell'elemento, toccando la corrispondente zona del palato, mi faceva male. Così non ho inserito l'elemento e ho preso un appuntamento col mio dentista, che devo ancora vedere. Secondo lei, cosa potrebbe essere successo Giovanni? Allora... Uh leggendo così eh, potrebbe essere magari la, può capitare nelle protesi mobile che prevedono dei, dei ganci che l'inserzione nel tempo, il dente sul quale viene inserito il gancio subisca un sovraccarico sia dal punto di vista funzionale che eh, dal, dal punto di vista effettivo poi, poi strutturale, quindi magari possa risultare un po' più sensibile se magari si è consumato nel tempo o magari possa anche essersi proprio cariato e quindi iniziare a dare, a dare fastidio. Quindi potrebbe essere quello il, il motivo, ha fatto assolutamente bene a prendere un appuntamento per valutare. Ehm per valutare cosa, cosa è successo. Io dico sempre ai miei pazienti che preferisco vederli una volta in più che una volta in meno, ah, perché in questo modo qualsiasi sia la problematica si eh, riesce a risolvere dal principio e soprattutto a prendere sul nascere. Invece magari a volte uno sottovaluta un, un problema e quando poi si reca in studio è già in una condizione in cui non è più possibile intervenire. Quindi anche il, il problema, che ne so, un processo evolutivo che insomma sì. può... Portare a una, una degenerazione ulteriore del dente può essere un. Sì, esatto, un perché un magari, come dicevamo, nel caso in cui si sia una carie, una piccola carie dovuta alla presenza del gancio o altro, si può curare la carie e mantenere la protesi e l'elemento in bocca, se invece si arriva in uno stato in cui, e mi è già capitato di vedere pazienti in questa condizione, in cui la carie è già arrivata troppo in profondità, magari si deve poi passare all'estrazione del dente, e quindi questo vuol dire dover rifare la, la, lo scheletrato e la protesi vedo che ce n'è di tanti tipi qua abbiamo sì. visto la, la, la regia si sbizzarriva prima la vedevo fuori onda nella sono degli, degli scheletrati che hanno allora, possono cambiare, so che ci sono dei ganci visibili metallici, come vediamo, che danno un pochino più di sovraccarico sul, sul dente, altrimenti magari in pazienti che hanno delle corone in ceramica si fanno degli agganci invisibili, nel senso che non è presente quella parte eh, tonda che oh, abbraccia oh, il dente. Quella specie di ferretto per microfani. Esattamente, melcofani. ma... Mm. Ehm, ci sono dei ganci più simili a dei, a dei poussoir o alle asole del, dei, oh. del, dei bottoni e che quindi esteticamente sono più gradevoli perché non vedi la parte metallica. Va bene, allora, quindi abbiamo capito insomma, che bisogna andare il prima possibile. Assolutamente. Eh, la prevenzione prima di tutto. Incappare in problematiche più serie. Senti, invece, torniamo allo sbiancamento dentale. Mm. Abbiamo visto dei bei sorrisi bianchi, a volte persino troppo, no? mi chiedevo se uno volesse del, delle gradazioni di bianco un po' più tenui si può fare o allora, insomma, bagio... è sempre meglio andare che tanto poi si, si risporcano, diciamo, no? <ride> Allora, diciamo che eh, se uno non vuole un effetto troppo bianco si può partire con dei trattamenti più eh, corti in modo tale da vedere come anche il proprio eh, dente reagisce al, al trattamento. Quindi eseguire magari quello che dicevamo, il trattamento click, quindi il, che dura 15 minuti, che è quello più veloce, e eh, capire che gradazione si ottiene, eventualmente la volta successiva poi effettuare lo stesso trattamento, o un trattamento più lungo. Non è ehm, se, sempre possibile eh, scegliere a, visto una scala colori, voglio arrivare a questo colore qua specifico e mm. eh, ottenerlo. Si ottiene una diminuzione indicativamente di 2-3 eh, toni da quello di partenza, però, se uno non l'ha mai eseguito, ovviamente è sempre bene consigliare. cioè sempre. Meglio prima uh, capire come il proprio elemento um, reagisce al, al trattamento e quanto, si, e quanto si sbianca. Con il trattamento, quello da due settimane, come dicevo, si cerca sempre uh, di arrivare un pochettino a un grado un po' più bianco rispetto a quello che, che si vorrebbe, proprio perché in realtà... Col fatto che è un trattamento così tanto prolungato, su, nel momento in cui smettiamo di applicare le mascherine, il dente tende leggermente poi a riacquistare velocemente la, una, una pigmentazione e quindi oh. arrivando a essere un po' più bianco dell'effetto desiderato poi gradualmente, gradualmente si ritorna, esatto. diciamo più. O meno. Esattamente. Oh, ho capito. Allora, mi pare di, Allora, sì, c'è una telefonata, dunque andiamo a cogliere anche i nostri telespettatori da casa. Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno mi, chiamo, mi, chiamo, mi chiamo Giuseppe. Da dove telefona Giuseppe? Torino. Da Torino. Stavo seguendo la, la trasmissione interessante. Eh, sì. Volevo chiedere una, una cosa alla dottoressa. E, diciamo, io faccio parte di, questa, di una generazione di, di persone che io ho 56 anni, una generazione di persone che da bambini prendevano le, le famose gli veniva dato ai genitori le famose uni plus le, le supposte. Per curare e così eccetera, che però avevano una sostanza che ha macchiato i denti di generazioni intere sì. di, di popolazioni adolescenziali di quel periodo. Perché lasciavano una. Proprio, manchiamolo, manchiamolo la dentina. Volevo sapere se, la, se lo sbiancamento può intervenire su questo tipo di macchie causate da, da queste sostanze, che nell'unico so che. Allora rappresento oppure è impossibile riportare il bianco allora, originale? No, è vero, perché purtroppo in questi casi in cui sono macchie, eh, della, in, macchie in, eh, interne, quindi che hanno proprio cambiato e denaturato la, il tessuto dentale, è possibile ottenere un effetto di eh, lucidatura, si può un pochettino attenuare quello che è la pigmentazione bruna del, data dal da questi farmaci però non si riesce a ottenere un completo sbiancamento del, del dente, questo col, solo con lo sbiancamento non, non è possibile a meno che non siano proprio, proprio di, di grado 1 o 2 queste macchie eh, perché ci sono diverse gradazioni poi ovviamente in base alla, a per quanto tempo sono state assunte e per quanti, se sono presenti su tutti quanti gli elementi o solo su una parte del del dente. E quindi nei casi un pochino più blandi sì si ottiene un buon risultato, eh, ma nei casi in cui siano proprio delle vere e proprie striature brune eh, si ottiene una diminuzione del colore bruno ma non si arriva a ottenere un bianco oh, completo. In questo caso l'unico modo per andare a coprirle eh, equivale magari a effettuare delle, delle faccette in ceramica o delle, comunque delle ricostruzioni protesiche. Bene, allora ringraziamo il nostro telespettatore e ha posto una, un, un quesito beh, piuttosto interessante. Quindi eh, bisogna anche valutare un attimo il, il paziente che si è di fronte per capire certo. se lo sbiancamento può riuscire o meno. Perché sì, magari, perché, perché per esempio anche tutte è... le, macchie, le macchie appunto date tra ciclino e da fluorosi, eh, che sono delle macchie brune, che sono delle macchie però del tessuto dentale, non date dal da, da deposito dei pigmenti all'interno del. Cioè sulla superficie del dente, in questi casi non sempre riusciamo a.. A risolverlo ovviamente allora proseguiamo un messaggio dottoressa carpegna come si deve lavare e pulire la protesi mobile tante grazie allora la protesi mobile eh, può essere lavata e pulita con degli spazzolini specifici che abbiano delle setole eh, non troppo non troppo soffici e tendenzialmente con il sapone di marsiglia quindi oh. non, molto semplicemente eh, consiglio sempre di lavarla dentro al lavandino con eh, ripieno d'acqua perché in questo modo dovesse mai cadere si evita di, di rompersi e poi con il sapone di marsiglia si, si applica sullo spazzolino e con lo spazzolino si va a, a pulire e strofinare vediamo un esempio per esempio mm. di uno spazzolino specifico per l'uso del, delle protesi eh, che generalmente viene anche consegnato uno spazzolino indicato al paziente quando viene consegnata la, la protesi e viene ridato nel momento in cui vengono magari eseguiti i controlli e, e si va a strofinare così come si lavano i denti in bocca, si lavano i denti della, della protesi esattamente allo stesso modo. E tra l'altro negli anni poi è possibile dovesse mai pigmentarsi o depositarsi, anche in questo caso placca o tartaro, eh, è possibile richiedere generalmente la rilucidatura del, dello scheletrato della protesi, anche al, al dentista viene eseguita dal laboratorio odontotecnico, ma è un trattamento che può essere, può essere effettuato quindi per rilucidare anche la, la protesi. Vengono allora. utilizzate delle paste eh. e delle, delle setole Stessa, apposta. Va bene, senta, uh, allora il nostro regista che ecco è. Ecco l'immagine di cui contesto. viene rilucida, una lucidatura del con, di, una protesi, di una protesi totale. Ok. Una, una specie di spazzolino particolare? Sì, o è sono proprio dei feltrini. No, no, mi sono, dei, sono, dei, sono dei, feltri, dei feltrini e delle, delle, delle spazzole con delle setole apposta assolutamente. Che vengono applicate. Ci sono delle le, sono in se, sono setole uh, di diversi tipi di setole, di grado, sia di come granulometria che come durezza, e vengono utilizzate insieme a delle paste di granulometria diverse per avere l'effetto lucidato. Uno da, alcune danno più una parte pulizia, l'altra più la lucidatura, Sono proprio dei passaggi specifici. Allora, noi proseguiamo, dicevamo, oh, dottoressa, il nostro regista che sul pezzo eh, insomma, ha messo prima un'immagine eh, in, in concomitanza con quello che ci sta dicendo il nostro telespettatore da casa, nel senso che se uno uh, vuole un, uh, un sorriso bianco, beh, non tutto è perduto, perché insomma ho visto le faccette, faccette quindi c'è questa possibilità, forse è l'estrema razio per chi non può allora, probabilmente fa... fare a meno di uno sbiancamento tradizionale, che, cioè che chi le non faccette... è in grado di fare un... Le faccette in ceramica sì, ci danno la possibilità di andare a eh, rivestire i, i denti che magari nel tempo si sono pigmentati o hanno queste macchie che non sono risolvibili solo con uno, con uno sbiancamento e quindi ci danno la possibilità di dare una copertura al, al dente eh, ottenendo quello che un po' il sorriso hollywoodiano che molti, molti richiedono perfettamente bianco e con i denti tutti, tutti allineati eh, non ci, sono una soluzione che eh, permette non solo di andare a modificare quello che è il colore del dente ma anche eh, la forma magari per piccoli accavallamenti o per chi ha degli spazi tra... Mh, tra i denti e quindi quello che è chiamato il diastema si può risolvere eventualmente con, con la faccetta o con alterazioni di forma come per esempio dei denti conoidi che eh, vuol dire un dente che ha una forma conica invece che rettangolare. In questi casi qua la faccetta è la soluzione indicata, mi dà la possibilità di cambiare sia il colore che la forma e la posizione senza dover utilizzare un apparecchio. Ovviamente anche in questo caso deve essere sempre valutata o prima con una visita e uno studio del caso per, per capire se la soluzione è più, più indicata. Mm -hmm. Nell'immagine che, che ci offre la regia sicuramente so, è un esempio di un prima e un dopo molto esasperato, però sì, eh, rende l'idea sì, di quello che può essere la situazione di un idee. paziente che magari ha delle macchie da fumo, da caffè, ha sicuramente delle carie e dall'altra parte invece un sorriso sano e, e bianco. Mi chiedevo, dottoressa, ecco, nel caso dei denti accavallati uh -huh. si riesce comunque a ottenere una, un sorriso? Dipende perfetto. dal grado di accavallamento, se è lieve sì, si può ottenere ah. anche solo con le faccette, se ovviamente i denti sono completamente Vai. accavallati bisogna intervenire eh. con un apparecchio ecco, ecco in questo quella. caso. Vedo ovviamente... Già la, il regista doveva parlare ha trovato subito una serie di, di immagini. Di, di casi estremi, subito. Eh? Io pensavo una cosa un po' più blanda. Adesso, allora, vediamo cosa ci propone Comunque, eh, ecco, eh, nel no, caso invece dal di grado. Di, ecco. Ovviamente perché abbiamo sorrisi. Come quello che adesso arriverà che, riderà, che ci offre poco, la regia, poi, in questo caso bisogna, è necessario intervenire con un apparecchio per risolvere l'accavallamento. Non è possibile, anche perché come dicevo, le faccette vengono applicate sopra al, al dente e eh, di conseguenza, eh, se i denti sono sovrapposti tra di loro, io non posso sul dente sotto applicare nulla. Eh già. E quindi non. non, non proprio possibile. il lavoro in effetti? No, no, no. no. Ecco. Non è fisicamente possibile raggiungere la zona. Ecco, non, non mi ricordo su, su, su quale, dove l'ho letto, insomma. Uh -huh magari anche una fake, ma eh, i denti hanno memoria, nel senso la posizione... Hanno una dei memoria denti. di posizione, assolutamente ah, ecco. sì. Ma quindi uh, non ho il rischio di avere una bocca come questa, questa, questa immagine, e poi mi ritorna poco dopo... Viene utilizzata una contenzione infatti, dopo ah. l'apparecchio, quello che, a seguito di una cura, di un trattamento ortodontico, comunque del posizionamento di, di un apparecchio, no, questo è un trazionamento no. di un canino. Quando Ce un lo macchino, tiriamo giù? Sì, esistono dei casi in cui magari il canini uh, non è sceso correttamente e uh, quindi viene trazionato, cioè viene spostato meccanicamente uh, tramite diverse tipologie di apparecchi, perché poi ci sono diversi modi per farlo, um, in modo da riportarlo in, in sede assolutamente come dicevamo sì, i denti hanno una memoria di posizione eh, tuttavia al seguito della cura dell'apparecchio andando ad applicare una contenzione notturna che sono delle maschere mm. trasparenti mantiene la posizione che io, gli ho, che io gli ho dato nel tempo più porto la, la contenzione più i denti si, saranno, si abitueranno alla, alla posizione che, che gli ho dato e la manterranno il motivo in realtà per cui anche si fa è perché eh, la nostra bocca è sottoperta Posta continuamente ah, del, degli stimoli, delle forze già solo mentre parliamo, mastichiamo ah, i muscoli e la lingua ehm, andando contro i nostri denti imprimono una forza e degli spostamenti di conseguenza eh, anche questo può riportare i denti nella posizione originaria o comunque spostarli comunque, ah, ecco, quindi, quindi non era una, una, una no, teoria era campata no, era, no, è proprio così allora abbiamo intanto un messaggio e andiamo a vedere cosa ci scrivono, usare il bicarbonato di sodio al posto del dentifricio può essere dannoso o creare problemi nel tempo? Beppe. Può creare dei denti, un sacco di problemi nel tempo. Eh, per diversi motivi. Uno perché è una polvere quindi ottiene una granulometria, pertanto se la sfrego con lo spazzolino, creo un danno sulla superficie del dente. Vado proprio a eh, rovinare il dente, a rigarlo e una superficie non liscia del dente fa sì che i batteri si attacchino più facilmente, e abbiano quindi un gioco più facile poi per formare le, le carie. Quindi il classico metodo a casa di del uh, limone bicarbonato lo possiamo utilizzare per pulire la superficie dei fuochi o per le superfici della cucina ma non sul, uh, sul dente, non ha, un effetto, uh, ha un effetto sbiancante perché porto via tessuto. Mettiamola in questo modo qua. Nel lungo termine poi ho un effetto contrario perché rimuovo completamente lo smalto che è la parte bianca del, del dente ed espongo la dentina che è la parte invece gialla. Quindi nel lungo termine poi potrei avere un effetto in cui vedo i denti più gialli e eh, quindi no, non è, non è indicato non è sciacqui col bicarbonato a volte sono, possono essere consigliati perché rendono il pH un pochino più basico della bocca ma sono degli sciacqui in cui il, il bicarbonato è completamente diluito all'interno dell'acqua non hanno un effetto sbiancante ma vengono utilizzati per ridurre l'infiammazione gengivale quindi hanno comunque due eh, scopi e due interessi diversi Va bene, allora noi proseguiamo, forse c'è un messaggio in arrivo, e allora andiamo. Ah, beh questo è rapido. Quanto durano le faccette? Allora, il trattamento oh, di per sé in studio prevede due appuntamenti, un primo appuntamento, in anzi tre appuntamenti per l'esattezza. Il primo appuntamento in cui viene fatto lo studio del caso e viene valutato col paziente eh, l'estetica che si vuole ottenere, la seconda appuntamento in cui vengono prese delle impronte con uno scanner per eseguire le faccette e a distanza di due settimane le faccette vengono eh, incollate e quest'ultimo appuntamento che è quello un pochino più lungo ha una durata indicativa di due orette, due orette e mezza eh, sulla poltrona e eh, invece per quanto riguarda la durata nel tempo e quindi vengono, possono rimanere in bocca anche tutta quanta la vita se vengono mantenuti ovviamente i controlli uh, di, di routine e nel, non c'è motivo di pensare che possano staccarsi perché vengono, sono delle lamine talmente sottili che vengono incollate sul dente e ne diventano... Uh, Parte eh, integrante, ovvio che se una persona ha delle abitudini viziate come eh, masticare il tappo della penna o mangiarsi le unghie sono sovrapposte a più carico e quindi come può rompersi il dente possono rompersi le faccette esattamente allo stesso modo. Ah, ma non si può fare niente, insomma. però possono essere eseguite anche dai pazienti bruxisti le faccette purché okay. magari gli venga abbinato un bite eh, ah. notturno che vada a protezione del, della faccetta stessa. Va bene, senta, allora c'ho una curiosità, non so se c'è qualcosa da, da, da casa. Avevo allora, una curiosità, eh, prima la regia ha messo il, quel dente, quel canino che doveva essere riportato, Il frazionamento. Sì. Adesso non so se, se riesce a eh, recuperare l'immagine o meno. Il mio dubbio è quello. Ma se viene tirato giù il, il dente, eh, non rimane poi mancante un pezzo di gengiva o quella no, si va... Scende tutto insieme. Scende anche la gengiva? Assolutamente. Quindi va a pareggiare le altre? Sì, perché spostare, allora non è una cosa ovviamente immediata sì, no, come beh, trattamento, immagino... non è un mm, metto l'apparecchio e il fatto. giorno dopo, anzi sono trattamenti che richiedono un pochino di, di settimane e mesi. Sì, per carità, non, non mettiamo limiti di tempo, però... No. Ehm, segue, Auto... che è un trattamento molto lento ecco nel questa. tempo, pian piano che il dente scende, scende anche l'osso e la gengiva segue l'osso, così come quando si ritira l'osso si ritira la gengiva, allo stesso tempo... Scendendo l'osso scende anche la gengiva, quindi esteticamente non, non si vede troppo spazio. Allora, abbiamo un messaggio, vediamo cosa ci dicono, cosa ci chiedono perlomeno. I denti devitalizzati sono destinati a ingiallire o possono restare bianchi come gli altri? Allora, generalmente se sono devitalizzati bene sono, sono, rimangono bianchi come, come gli altri. Eh, uno dei motivi per cui a volte i denti devitalizzati eh, restano più gialli, o gialliscono o ingrigiscono è perché eh, permane all'interno del dente eh, magari del, dei residui di polpa e di, di nervo che denaturando Uh, pigmentano il, il dente oppure vengono otturati con del, una volta venivano otturati con dei perni metallici o con dell'amalgama che rilasciavano sostanze grigie quindi il dente ingialliva. In ogni caso, anche sul dente devitalizzato è possibile eseguire uno sbiancamento, in questo caso viene chiamato sbiancamento interno in cui viene applicata una, un gel specifico all'interno del dente e va a dare quindi un'azione sbiancante ulteriore um, e quindi possono, si, possono, si può riottenere il colore bianco anche sul, sul dente devitalizzato. Allora queste questo, sono le cure di un tempo? Queste che... sono è... le amalgame, sì, esatto. sono, delle, sono dei materiali che venivano utilizzati che veniva una volta per eseguire le otturazioni. Ad oggi si utilizzano solo più delle resine composite che sono del, dello stesso identico colore del dente. La rimozione dell'amalgama, poi magari un giorno ne parleremo come, come argomento, è un trattamento assolutamente sicuro e che può essere efficace effettuato presso, presso gli studi eh, senza, senza preoccupazioni quindi in linea di massima anche una persona che ha quei tipi di otturazione e vuole l'otturazione più bianca insomma mm -hmm. che sembra al dente può ricorrere assolutamente poi... anche se il dente non è cariato si fa un proprio un trattamento, ci sono dei trattamenti e delle modalità specifiche per rimuovere l'amalgama perché bisogna avere alcune accortezze però eh, si può fare senza problema in un unico appuntamento si rimuove l'amalgama e si rifà già l'otturazione del colore corretto va bene allora siamo al termine del nostro appuntamento dunque io ringrazio per essere stata qui nei nostri studi grazie la dottoressa Giorgia Carpegna grazie, grazie a voi dottoressa ricordiamolo, Giorgia Carpegna odontoiatra in Torino. Eh, allora siamo al termine del nostro appuntamento, dunque io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime occasioni di buongiorno dottore.